Wadan al Maghrib, allora arrivederci Marocco, è finito il sogno anche del Marocco, dopo quello della Croazia, anche. dopo quelli del Giappone, degli de Stati Uniti, Australia e via tra... dicendo, e alla fine, ma abbiamo visto come vediamo, e Alla fine quando si arriva a fondo, sono sempre quelle, sono sempre quelle, ovvero quando c'è da fare sul serio, ci sono qualità che alcune squadre hanno e altre purtroppo ancora no, comunque innanzitutto vedete questa, voi dite che c'entra c'entra perché in onore così non tifo francia però in onore del nostro girù e il nostro teo protagonista questa sera con la rete mi metto questa qui per onorarli non la francia ma un loro punto perché la francia io non la ti favo ok allora il discorso è che questo marocco ormai come potete sentire siamo 20 minuti di recupero 2 a 0 fino al 1 a 0 è sempre stata una partita anzi un marocco che devo dire che devo dire Secondo me da una parte la Francia ha avuto da, dalla sua il fatto da avere, prima di tutto attaccanti, che il Marocco non ha. attaccanti di ruolo come Giroud, uno come Mbappé. E poi ha avuto anche la fortuna e, eh, diciamo, tramite l'unico vero primo errore del Marocco eh, di trovare la prima rete con il Hernandez, e da lì, eh, diciamo, si è messa un binario giusto per, la, per, per i transalpini, per i galletti. Mentre, mentre loro, i mar marocchini, hanno provato in tutti i modi, mi sono piaciuti tanto perché si erano verticalizzato, giocando orizzontale, si sovrapponevano, raddoppiavano, triplicavano, sempre per andare a cercare il pallone, per conquistarlo, ogni tanto anche Rudy, mancarci questo, Marocco che secondo me ha giocato molto meglio, molto meglio, molto ha eh, messo molto più agonismo, senza nulla togliere alla Francia, e, però purtroppo siamo lì, eh, gira di gira, eh, eh, Giri, giri, giri, giri, ma se non hai davanti, come un po' la Croazia, non hai gente che, ti, che te la prende, te la butta dentro o che ti mette in condizione di, di fare eh, azioni pericolose, non vai da nessuna parte. A un certo punto ti devi fermare, è normale. tu squadre più attrezzate in tutti i reparti. Non è bastato Ziek, non è bastato Achimi, non è bastato un grande Amrabat e mano a mano, poi al continuo della partita, è andata a scendere e poi la Francia ha trovato 2-0 una gran giocata di imbappe con deviazione, eh, Moassi lì come si chiama? Si è trovato lì, l'ha fatta e lì è finito tutto. Mai saltati i ranghi. Mi sembra che ancora non è finita. Comunque, ci siamo siamo a mali sgoccioli. Deve, deve essere stata un'occasione per il Marocco, ma niente di fatto. Da quello che ho sentito, e... niente. Il Marocco è piaciuto mi è piaciuto tanto. Mi dicevano difensivista, difensivista. Invece, poi dopo, è considerato che gli mancavano due difensori centrali titolari, colonne portanti. Una. Squalificata mi sembra fortunata e l'altro ci ha provato di Assir ma è dovuto essere sostituito perché non ce l'ha fatta, però ci ha provato e mancando anche quelle colonne portanti dietro insomma vuol dire tanto, tanto di cappello, tanto di quegli... complimenti a questo Marocco. Per quanto riguarda la Francia può centrare il bis della Coppa del Mondo, non Rimé, perché noi abbiamo vinto la Coppa del Mondo due volte di fila, ma era la Coppa Rimée. In quanto si tratta della Coppa del Mondo, per l'attuale nessuno. Loro possono fare questa doppietta storica, essere la prima nazionale a vincere la due volte di seguito, però la di fronte all'Argentina trainata da, da Messi, il dio del calcio, da quello che dicono, del calcio attuale degli ultimi 10, 15, 20 anni. Staremo a vedere, staremo a vedere, sarà Nanietto, Nanietto, Adani contro tutta la Francia, tutti i galletti transalpini e vediamo cosa succederà. Comunque è finita, Tanto di cappello il Marocco, complimenti a Marocco per questa bellissima favola. Ancora no, queste nazionali non sono competitive come dovrebbero essere. Piano piano penso che ci arriveranno con programmazione, con serietà, o quello che insomma ci vuole a delle leghe nazionali che servono. Sono movimenti che crescono, come ho detto nei video passati, e niente. Francia-Marocco 2-0, e, e qui la Francia riesce... A restare a galla sulle dune del Salerno. del Salento Salento comunque salam a tutti ci vediamo e, e... Argentina faccia mega ultra finale in Qatar 2022 che vinca il migliore ciao